è la festa dell'assunta, Maria varca i cieli. Nel bel mezzo dell'estate eh, contempliamo questo mistero grande, la Madonna che vola, potremmo dire, verso il cielo, e eh, ci indica quello che dovrebbe essere il fine di ogni credente, raggiungere il Signore, varcare la soglia del cielo, del paradiso, raggiungere Gesù e porsi accanto a lui, lei alla destra alla destra del figlio ecco nella gloria eterna noi ecco allora il Vangelo è un fatto particolare che la liturgia ci presenta no? è di una donna scelta dal Signore e quindi grandemente eh, così onorata di questo compito ad essere la madre del figlio di Dio che corre, che vola potremmo dire verso sua cugina Elisabetta. Vola per servire. Allora comprendiamo, sul modello di credente che ricaviamo proprio da Maria, prima discepola del Signore Gesù, che per volare verso il cielo, usiamo questa espressione semplicistica, dobbiamo volare verso i fratelli, cioè imparare il servizio, imparare l'umiltà di metterci a disposizione degli altri. Non a caso Papa Francesco Chiama Maria anche madre della prontezza, che è pronta, che è sempre disponibile a servire. Un buon cristiano in effetti dovrebbe essere sempre pronto, sempre pronto a donarsi. Qualunque cosa accada e in qualunque situazione, anche la più intricata, la più contorta, deve porsi al servizio, perché è proprio nel servizio che noi troviamo la gioia di essere, la gioia della fede, la gioia del paradiso. E poi ecco la logica di Dio è veramente concretizzata nella figura stessa di Maria che canta lo stupendo inno del Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore, perché ha rovesciato i potenti dai troni o coloro che si ritenevano tali e i ricchi che si ritenevano ricchi e sicuri di se stessi, li ha rovesciati dai troni e ha innalzato gli umili, cioè coloro che appunto con questo atteggiamento umile, da humus, terra piegati per terra, si sono abbandonati a Dio. Noi allora se ci abbandoniamo a Dio, se crediamo fermamente in Lui, se ecco, diventiamo trasparenza di Dio gli uni verso gli altri, anche noi voleremo e avremo la gioia di testimoniarlo, la gioia di dirlo a chi incontriamo. Maria ci dà questa gioia in questo giorno solennissimo in cui contempliamo la Vergine che sale al cielo. Buona festa a tutti!